Ciao a tutti quali video troverete nel canale nel canale vi sono diversi video che vengono raccolti in diverse cartelle vi sono video che il cui argomento è la storia vi sono video in cui argomento è l'italiano vi sono video che sono dedicati a, a piccoli spettatori che trattano di barcellette e colmi io cerco nel limite del possibile di produrre video i più diversi possibili quindi fra le cose divertenti del canale è vedere quali video vengono pubblicati in maniera abbastanza assidua Ciao a tutti Al prossimo video